buongiorno amici buongiorno amiche abbiamo qui android auto in modalità wireless che cosa avremo per rendere questo android auto in modalità wireless il solito carlin kit a 2a AA wireless Car sci -fi? no abbiamo un box android questo qua è il protagonista di oggi vicino a lui scollegato a wireless box android con 2 GB di ram processori rock clip android 11 questa è la sua confezione vedete che spoiler già un po' le caratteristiche eh, porta hdmi eh, presa usb manca il gps caratteristiche quando le ho lette mi avevano fatto un po' storcere la bocca però poi nella prova pratica non ha avuto rallentamenti, non ha avuto lag, eh, prestazioni molto simili a quelle di altri box più potenti. Vedete collegato, risulta sempre in modalità eh, CarPlay. Tornando a noi, siamo in Android Auto, eh, usciamo... ecco qua e andiamo alla schermata principale del box dove ci sono le due applicazioni preinstallate Netflix io non ho l'account e vedete la fluidità oltre a Netflix abbiamo YouTube Forse non sono collegato. Vediamo un attimo. Vediamo un po'. Facciamo tutto in diretta. Così andiamo a vedere anche. Vedete, non ero collegato alla wifi. Collegato Fulmino alla wifi. Approfittiamo per vedere le caratteristiche. Ci sono i temi. C'è la lingua italiana. Possibilità di aggiornare. Box. abbiamo adesso la rete dati che io gli ho dato attraverso la sim eh, proprietaria ma potete dargliela col tethering torniamo a youtube e vedrete che adesso parte perfettamente senza ritardi senza problemi torniamo a schermata principale dicevo le uniche app possibili sono queste due non possono essere installate altre perché non c'è la possibilità di installare a apk però la chiavetta serve a lanciare foto e video in essa presenti il video parte fulminio e fluido la musica parte fulminia e fluida e può essere anche ascoltata in background quindi riducendo Facendo altre cose, la potete comandare da qui e qui si fa vedere anche il brano in riproduzione. Android Auto l'abbiamo visto. Perché comprare questo box? Perché in più, eh, oltre ad avere Android Auto, potrete avere YouTube, potete lanciare Netflix, potete lanciare i vostri file multimediali dalla USB. Io Cosa perdete? Nel mio caso perdete che ehm, a volte non visualizza qui le copertine ad esempio di Spotify e ad esempio l'applicazione telefono dovete utilizzare quella di ehm, presente su Android Auto. Infatti lui ha collegato via Bluetooth al mio smartphone. Quindi dovete un attimo vedere voi cosa sono le vostre esigenze. Io lo consiglio su una fascia di prezzo sui 120 euro mm, perché comunque ha in più rispetto ai box Carlin Carlinchitta 2A che eh, non rendono altro che Android, che Android Wireless il vostro box questo qui ha qualcosa in più quindi sui 120 euro secondo me eh, ha senso mi è arrivato in una settimana con FedEx mh, senza nessuna nessuna tassa eh, vi metterò in descrizione il, il suo link eh, ringrazio pasqui che ci ha ospitato nel suo canale e vi consiglio di iscrivervi a revotech il canale youtube eh, partner se mi sono dimenticato qualcosa eh, ve, lo, ve lo metterò in descrizione